Ciao, questo sembrava un giorno qualunque, quando però ho aperto la cassa delle 12.000 coppe, la mega cassa, e ho trovato quello che vi metterò nella clip. avete visto bene ho trovato il gadget di bo che andremo a vedere il gadget di dynamite e sandy dopo 12.000 coppe eccolo qua come vedete è, è già al grado 5 perché l'avevo già Avevo già fatto un video ma non si era salvato. Quindi ne sto rifacendo un altro. Andiamo a vedere insieme come funzionano i gadget. ecco me l'hanno già distrutto partiamo bene e vi spiego cos'è anche se forse l'avrete già letto perché ve l'ho anche fatto vedere è una torretta che boh piazzo vedete e si ricarica la super forse lo sapevate già però vabbè io l'ho appena trovato quindi ve lo faccio vedere E così voi e i vostri compagni di squadra potrete avere la super più velocemente. La super o un? Vabbè dettagli. Potete avere la super più velocemente. E così li distruggete come sto facendo, io vedete? Ecco, adesso ci uccidono subito. Scommettiamo. Eh. Mm. Mm. Perfetto. Ho trovato delle agenti intelligenti squadro. Oh mio dio! No! State un attimo calmi eh vabbè ormai non c'è più niente da fare no vabbè comunque Adesso ho trovato anche alcuni, tra virgolette, forti. E vabbè. Andiamo a provare il gadget di Dynamite. Cosa fa il gadget di Dynamite? E spara delle dinamiti a caso e provocando 700 colpi ognuna G girando così vedete così bene <ride> adesso se sì, c'è qualcuno vicino di me che trovo Ve lo faccio anche vedere magari ecco bene non ho capito mi hanno pure ucciso ma perché io sono scarso con dynamite cioè, boh. Ah, boh. Oddio, ho anche fatto... Ho, ho detto boh quando ho boh per compagno di squadra. È proprio... Ma che scemo? Ma che... ma che scemo? Allora, vediamo se troviamo qualcuno. Oh, di no, niente abbiamo capito che dynamite e il suo gadget sono inutili come non so cosa almeno per me che non lo so usare proprio benissimo adesso magari me lo trovavo qua che mi uccideva però Oddio, l'ho ucciso, come ho fatto? Va, vabbè Non notate che Il mio Dynamite è Nabbo È solo lui, non sono io No, è, è il mio Dynamite Vabbè, è il momento più atteso Senti, Andiamo Andiamolo a provare Insieme Perché io l'ho già provato prima quel brutto video che non si è salvato è un brutto cattivo no problemi di co oh, ok ecco starto una partita e non ho il wifi guarda, guarda. aiuto perché mi fai questo wifi perché ho piazzato la ulti a caso però ho tagli me la potevo conservare per adesso ah, oddio quando è che gli abbiamo fatto due gol adesso velocizzerò tutte le partite che farò e perché adesso faccio un bel po' di coppe. anche se ne farò 10 no dai ne farò anche di più vi velocizzo il tutto perché sennò Morite annoiati, quindi ciao e vi lascio alle mie partite. Non le superi football vi di via la palla perché non ci stacca dalla palla di crisi interessante Cosa non mi No! No! No! Atteliamo che si che la vita Ecco! Cioè, praticamente se io faccio la super continua in questo caso praticamente mi blocco, cioè non posso non più far niente Se io continuo a farla eh, eh, è un aggiornamento straveroso cosa Vedi l'insieme